Qua è un mese che non porto video Ne facciamolo un attimo ah, Questo è Minecraft Allora questo è un video Il video mensile Quello solito l'ho fatto per un motivo Ovvero uno perché Non uscivano video da un mese Due Per farvi vedere Cosa sto facendo In, quest in questo periodo 3 per entrare nel netto adesso farei quello che faccio di norma ecco spure me sa piove ma andai alla morta adesso vi mostrerei anche il posto di qua non c'è niente volevo mettere il portale lì ma non avevo voglia faccio vedere come sono sistemato miniera siamo arrivati al punto iniziale e basta solo questi poi qua scavo dei tunnel 2x2 Dritti ogni 64 blocchi barra 65 Mi fermo e torno indietro Però Ho scoperto scavando questo Che qui c'è una caverna In cui ho già esplorato Volendo ci potrei anche tornare Ci ho anche trovato due spawner Volendo ci potrei tornare in un altro video Va bene farò una serie Su, su questo mondo oppure su un mondo nuovo da zero e praticamente qua ci sono dei tunnel e delle corsie su quale scavo quattro blocchi quattro blocchi rispettivi uno di qua e uno di là fino a là in fondo per vedere se trovo dei materiali se no ho dei tunnel ancora più in basso che sono come quelli là in alto adesso dovrei continuare di qua però Un'altra volta Arrivati Piove e c'è buio Quindi vado a letto Ok Usciamo e eh. Qui intanto trovate una P Che sta per parafulmine Qui trovate un tunnel Un ponte Una via Che porta fino a questa isoletta perché era un'isoletta in mezzo a un lago e mi piaceva molto come idea ristrutturarla ristrutturarla totalmente con la coltivazione poi ho tutto il contorno di canne da zucchero e qui ho creato una piattaforma enorme che la lascerò piattaforma che lascerò così perché avevo finito i blocchi e qui c'era il portale del nether assolutamente drittissimo e un sottopiano senza porta qua adesso vogliamo aprire il portale del nether eccoci spawnati nel nether è un sacco che non gioca a Minecraft quindi non, non ricordo o meglio Non so cos'è questo bioma Sapevo solo che l'hanno aggiunto Ma questo in particolare non so cos'è Prendo un po' di quarzo Spero che vi sono sempre piaciuti i blocchi di quarzo Facciamo che è meglio tornare dentro Ci ripasso un'altra volta qua Adesso vi mostro anche qualcosa che ho trovato tramite la mappa iniziale del gioco Oh! Finito? Eh. Boh Adesso, aspetta Prendo la barca prima E vi mostro Una piccola scoperta Vi mostro Ok siamo arrivati Questa è l'isola Con anche una caverna sotto Tramite questa praticamente è attaccata allo spawn del gioco, del mio mondo. C'è una mucca. Adesso non so neanche come si catturano. Non lo so, così vieni. No. Adesso non so neanche usare una barca. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo, potete seguirmi su Instagram. E valutare l'idea di iscrivervi e le sono like Se vedo che questo episodio va bene Farò una serie su minecraft Su questo mondo oppure su un altro E niente avete un mese di tempo per far andare bene questo video Se ne volete un altro E con la sera che arriva Ci salutiamo